Ciao a tutti! Allora, oggi vi mostro il piccolo shopping che ho fatto con i saldi da Chia B. Allora, per ogni cosa, la borsa la mettiamo qui, ho tenuto il prezzo così vi mostro tutto. Allora, partiamo con una maglia che è come l'altra, non ci penso nemmeno a indossare adesso perché è anche questa in maglina col collo alto, e le maniche lunghe questa qui e eh, questa costava 10 euro ma l'ho pagata 3 e io in inverno queste le uso tantissimo poi dopo altre cose che non provo perché mi avete già visto indosso e eh, ah, vi ricordate quella maglia fatta così con le maniche ricciate tre quarti ecco l'ho presa pensa in tutti i colori che c'erano disponibili Sì, tutti <ride> quindi Sempre la M, questa qua è in bianco con i qua. Questa costava 10. L'ho pagata 2,04. Poi dopo l'ho presa in nero a qua. Anche queste io appena finito agosto sono quelle che indosso di più da tutto settembre, quindi mi sembrava un buon prezzo. Nera qua, sempre con il taschino sempre con le manichine col bottoncino. Questa da 10 l'ho pagata 3,40 euro. E poi dopo l'ultima è questa, che è un blu scuro. Non è a poa, ma è a righine. Ed è anche questa è carina, sempre fatta uguale. Comunque da 10 euro l'ho pagata 3,40 euro. Poi dopo vediamo un po'. Questa ve la mostro, questa ve la mostro. Ok, ho preso, per il periodo un attimo più estivo, queste... Mm, si dice, canotte, top, insomma, senza maniche, bella lunga, bella sciancata, e l'ho presa sia in questo colore eh, verde, verde kaki, che era in offerta, invece di 6 euro l'ho pagata a 2,04, e poi l'ho presa anche in blu, così, e questa da 6 euro l'ho pagata a 4, adesso queste qua, ve ne mostro una, perché sono molto più carine viste e indossate che così, così eccoci allora alla fine ho indossato questa khaki vedete che è carina ha gli spacchettini laterali ed è al collo fatto così ed è carina perché è smanicata a me piace e poi comunque c'è anche la stessa cosa in celeste era qualcosa di diverso poi vi mostro sono qui così così eh, vi faccio vedere anche questa, questa qui, che è carinissima, allora questa qui da 8 euro l'ho pagata 4, quindi ascoltate le 50 ed è carina per il fatto, adesso comunque ve la mostro, che ha questi piccoli dettagli in pizzo, ve la mostro. Eccoci, allora i dettagli sono carini, perché sono questi qua laterali, spacchettini, ok e poi dopo ha ah, il pizzetto un po' sullo scollo allora questa qui mi vedete questa qui mi sta abbastanza larga e io ho preso la s quindi normalmente eh, eccoci che forse è meglio e, questa qua va guardata molto come taglia perché fa pol, molto oversize guardate che è così e io ho preso la s normalmente io di queste maglie indosso la m quindi poi, ultima cosa, questa era carina, c'erano in altri colori, ma era in super saldo solo questa. Poi, unica cosa che non ho preso con i saldi, e ve la mostro, è per brontolo. <ride> allora, mi è piaciuta, mi è piaciuta dovuto prenderla, è questa maglietta qui. È una classica t-shirt, però è carina, intanto perché è della Mickey Mouse originale, e poi perché ha dettaglio sul taschino del topolino arrabbiato, e brontolo, <ride> era proprio suo, e questa l'ho pagata a 10 euro, questa qui è una M, lui indossa la M, e 10 euro mi sembra che Disney originale fosse carina, ed è l'unica cosa che non ho acquistato con i saldi. Allora, questo era tutto lo shopping che ho fatto con i saldi, un po' con le promozioni, un po' con... cerco un'offerta con gli ultimi saldi, non 3x2 sui saldi, quindi c'è da guardare davvero bene ma sono cose davvero interessanti allora fatemi sapere se questo tipo di video vi è piaciuto se vi è piaciuto il mio piccolo shopping condividete il video con una vostra amica che ama i saldi e perché no low cost se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!